Nelle ultime lezioni abbiamo parlato del periodo napoleonico. Oggi invece vedremo cosa accade in Europa subito dopo la fine dell'impero. Prima di cominciare, se avete bisogno di un ripasso di cosa sta accadendo in Europa tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, troverete il link al video in descrizione. Dopo la sconfitta nella battaglia di Lipsia nell'ottobre del 1813, Napoleone fu costretto ad abdicare e mandato in esilio all'isola d'Elba, mettendo fine a un quarto di secolo di guerre quasi ininterrotte che avevano sconvolto l'Europa. Nel novembre del 1814, Prima ancora della sconfitta definitiva di Napoleone a Baterlo, i rappresentanti delle potenze vincitrici, Austria, Regno Unito, Russia e Prussia, e degli altri stati europei, si riunirono a Vienna, sotto la guida del ministro degli esteri austriaco, il principe di Metternich. Anche la Francia, rappresentata dal ministro Talleyrand, fu ammessa alle trattative del congresso perché sebbene sconfitta, rimaneva una grande potenza e un assetto politico e territoriale raggiunto senza tenerne conto avrebbe determinato una nuova instabilità politica pericolosa per l'Europa. Il loro obiettivo era rimediare agli sconvolgimenti politici e territoriali portati dalla Rivoluzione e dalle guerre napoleoniche e riportare sul trono le monarchie assolute che governavano prima del 1789. In altre parole, volevano restaurare l'antico ordine, l'Ancien Régime. Questo tentativo di restaurazione, che occuperà tutta la prima metà dell'Ottocento, chiamato dagli storici appunto età della restaurazione, era però destinato a fallire, perché se era possibile ritornare ai confini politici precedenti, era impensabile cancellare dalla mente di chi le aveva vissute l'eredità culturale dell'illuminismo e le idee che erano alla base della rivoluzione e delle successive riforme napoleoniche, come ad esempio l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il diritto di proprietà, la libertà di associazione e di espressione. I lavori del congresso si ispirarono a due principi fondamentali. Il principio di legittimità, che consisteva nel considerare legittimi appunto i sovrani che regnavano prima della rivoluzione francese e che dovevano quindi Tornare sui loro troni e il principio di equilibrio, concepito con lo scopo di equilibrare le forze delle varie potenze in modo che nessuna potesse prevalere e diventare una minaccia per le altre. Le decisioni del congresso di Vienna cambiarono la configurazione geopolitica dell'Europa. La Francia tornò ai confini del 1792 anche se perse gran parte delle sue colonie tornarono sul trono in Borbone con Luigi XVIII, fratello di Luigi XVI. Il Belgio il Lussemburgo e l'Olanda furono unificati nel Regno Unito dei Paesi Bassi. I rapporti però all'interno del nuovo regno tra il Belgio e l'Olanda non erano buoni perché i primi erano cattolici e i secondi protestanti. La Svizzera ricostituì la confederazione elvetica e fu sancita la sua neutralità. La Russia acquisì la Finlandia e inglobò circa un terzo della Polonia, che sparì praticamente dalla carta geografica. Il resto della Polonia, infatti, fu preso da Austria e Prussia. La Prussia estese i suoi domini verso Occidente. L'Austria rafforzò la sua posizione nel cuore d'Europa, acquisendo il controllo su Germania e Ungheria, ottenne il Veneto e le ex province illiriche napoleoniche, Friuli, Istria, Dalmazia e Croazia Meridionale e le fu riconosciuta l'egemonia sull'Italia. Fu costituita la Confederazione Germanica dall'alleanza di 39 stati tedeschi. La Confederazione era presieduta dall'imperatore d'Austria anche se ogni stato manteneva la sua autonomia. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda non rivendicò territori sul continente, ma mantenne tutte le colonie che aveva sottratto alla Francia. Consolidò così la sua supremazia marittima e commerciale sul mondo, con l'acquisizione di Malta, e il protettorato sulle isole Ionie nel Mediterraneo, tra cui Zante, Corfù e Cefalonia, e con il controllo del capo di Buona Speranza in Africa e dell'isola di Ceylon in Asia. Come si può vedere osservando la cartina, l'applicazione del principio di equilibrio favorì il consolidamento dei grandi imperi come quello austriaco e quello russo. Si trattava però di una forza solo apparente perché questi grandi stati riunivano al proprio interno popoli sempre meno disposti a vivere in condizione di sottomissione e oppressione. Infatti polacchi, slavi, ungheresi, tedeschi e italiani entro pochi decenni si ribelleranno a un dominio che sentivano come straniero. Per difendere il nuovo ordine e consolidare la propria egemonia sull'intero continente europeo, nel settembre del 1815 Russia, Austria e Prussia stipularono il Trattato della Santa Alleanza, alla quale in seguito aderirono anche la Francia e gran parte dei paesi europei questo accordo politico e militare si proponeva insomma di creare un sistema di vigilanza internazionale basato sul principio dell'intervento che prevedeva interventi armati contro ogni minaccia all'equilibrio europeo deciso dal congresso se ci fossero state insurrezioni interne che potessero mettere in pericolo le decisioni prese riguardo i sovrani legittimi e i confini, gli altri Stati potevano intervenire militarmente. Tuttavia la Gran Bretagna, già da tempo retta da una monarchia costituzionale, non aderì al patto, considerando illegittimo il tentativo di bloccare le aspirazioni dei popoli all'indipendenza e al progresso. Anche l'Italia, unificata da Napoleone, subì gli effetti del congresso di Vienna e fu nuovamente divisa in sette stati. I vecchi sovrani tornarono al potere grazie al principio di legittimità, anche se di fatto il congresso aveva rafforzato l'egemonia diretta o indiretta dell'Austria su quasi tutta la penisola. I possessandosi dei territori dell'ex Repubblica di Venezia, gli austriaci si trovarono a governare su un nuovo regno, il lombardo Veneto, con capitale Milano, a cui si aggiungeva il possesso diretto di Trentino, Friuli e Venezia Giulia. Inoltre l'influenza degli Asburgo si estese in diversi stati italiani, grazie alla presenza di sovrani a loro legati da vincoli di parentela. Nel Granducato di Toscana tornò Ferdinando III d'Asburgo Lorena, fratello dell'imperatore Francesco I d'Austria, che adottò una politica tollerante e moderata, favorendo lo sviluppo economico della regione. I ducati di Parma e Piacenza furono affidati a Maria Luisa, ex moglie di Napoleone e figlia dell'imperatore d'Austria. I ducati di Modena e Reggio andarono a Francesco IV d'Asburgo Este. Nel regno di Napoli fu restaurata la dinastia dei Borbone, con il ritorno sul trono di Ferdinando IV che, dal 1816, prese il nome di Ferdinando I delle due Sicilie, che strinse alleanza con l'Austria e ritornò a governare come un monarca assoluto. Lo stato pontificio fu pienamente restaurato il papa, Pio VII, tornò ad esserne il sovrano. Riottenne i territori che possedeva prima delle conquiste napoleoniche, parte dell'Emilia, la Romagna, le Marche, l'Umbria e il Lazio, impose una dura repressione, reintrodusse la censura e accettò la presenza di truppe austriache sul suo territorio. Il regno di Sardegna fu affidato a Vittorio Emanuele I di Savoia, Oltre al Piemonte e alla Sardegna fu ampliato con il recupero di Nizza e l'acquisizione di una parte della Savoia e dei territori che un tempo formavano la Repubblica di Genova. Fu l'unico tra gli stati italiani a mantenersi neutrale rispetto all'Austria e mantenne buoni rapporti con la Francia e soprattutto con la Gran Bretagna. Bisogna anche sottolineare che in Italia non fu del tutto rispettato il principio di legittimità proprio perché non furono ricostituite le repubbliche di Genova e di Venezia. Inoltre il ritorno al vecchio regime ebbe effetti negativi anche sotto il profilo economico. La libertà di commercio infatti venne ostacolata dal ripristino dei confini e le merci che viaggiavano nella penisola dovevano attraversare diverse dogane e pagare dazi nei vari stati. L'equilibrio stabilito a Vienna, come abbiamo detto, riuscì a garantire un periodo di pace, ma era molto precario e conteneva le basi per i conflitti successivi, perché pace e progresso non possono essere duraturi se conseguiti attraverso decisioni imposte dall'alto e ignorando le aspirazioni dei popoli all'indipendenza. Erano risuscitati gli stati assoluti, i sovrani si erano accordati tra loro senza tenere conto delle aspirazioni dei popoli, alcuni stati erano semplicemente spariti, come la Polonia e la Finlandia, e altri erano stati uniti nonostante le profonde differenze, come il Belgio e l'Olanda o l'Irlanda e l'Inghilterra ovunque si diffusero le idee del liberalismo che furono alla base delle rivoluzioni liberali che scoppiarono in Europa nella prima metà dell'Ottocento. La lezione di oggi è finita. Spero che ti sia piaciuta e soprattutto che ti sia stata utile. Per non perdere nessuno dei prossimi video iscriviti al canale. Ciao e alla prossima!